Ciao, proseguiamo il nostro viaggio di scoperta di Grease Pencil e oggi vediamo un po' di eh, uscire dal solito bianco e nero e proviamo a capire come funzionano i materiali. Allora, partiamo sempre con la modalità 2D Animation e io poi tra l'altro finisco sempre per rimuovere questa parte per riuscire ad avere più spazio. Allora, abbiamo... Affrontato un po' di strumenti, adesso è ora di spostarci un pochettino in questa, in questa sezione, in questo selettore. Allora, utilizziamo lo strumento, per esempio penna, uno strumento che abbia l'intensità al massimo. Facciamo un segno e il segno è di colore nero. Se facciamo caso a questa casella discesa, abbiamo a disposizione anche questi altri materiali. Red, già pronti. Red, ed ecco che il mio segno è rosso. Gray, questo è speciale. Provate a fare un segno e vedrete che sarà automaticamente chiuso. Se mi fermo qui farà questa forma strana. È fatto apposta diciamo per pensare a zone chiuse. Fate anche caso mentre disegnate che c'è un bordino grigio appena un po' più scuro. Ho poi un quarto materiale già pronto che si chiama black dots, notare come in un segno veloce i punti siano pochi, in un segno più lento i punti siano molti. L lo strumento è sempre quello, è ink pen, se io avessi preso la matita si comportava in maniera simile ciascuno di questi materiali solo con l'intensità relativa. Ora, anche per rimuovere tutto questo, eh, scopriamo un'altra scorciatoia che è la B. Se io premo B sulla tastiera posso trascinare un rettangolo con il quale cancellare quello che ho fatto. Cancella tutto quanto. Allora, i materiali quindi questi sono già pronti. Tutti gli altri si trovano qui nella solita palette dei materiali di Blender. Quindi questa è una delle cose più importanti eh, perché è una delle più diverse rispetto ai normali programmi di disegno. Allora nei normali programmi di disegno che succede? Possiamo scegliere un colore qualsiasi e cominciare a dipingere. Invece in Grease Pencil dobbiamo avere un materiale. Quindi eh, andiamo appunto a vedere cosa vogliamo fare se eh, adesso per esempio prendiamo un allargo un pochino il pennello e magari voglio provare a disegnare degli alberi potrei pensare di fare un tronco e però è nero magari voglio dargli un colore marrone ok come faccio? Il mio materiale si chiama black. Ogni materiale del Grease Pencil è costituito da due elementi, uno stroke e un fill. Stroke è il colore del segno, fill è il riempimento. Come vedete questo materiale eh, ha fill deselezionato e stroke selezionato. Facciamo una prova, tiro via stroke, scompare tutto, aggiungo fill, viene riempito. Riempito significa che per ognuno dei segni che traccio il punto di inizio e il punto di fine vengono collegati quindi adesso annullo l'ultimo segno che ho fatto ecco e in questo momento stroke ha un colore nero se io vengo qui color posso provare e cambiare colore e andare appunto per esempio a scegliere un marrone questo è un selettore colori eh, abbastanza intuitivo posso scegliere un selettore RGB HSV oppure in esadecimale per la parte sottostante altrimenti uso questo e con questa barra scelgo l'intensità quindi il value questo rappresentato dalla V dal, dal nero al bianco e poi o, o prima insomma qui invece posso scegliere sul, muovendomi sulla circonferenza la tonalità e andando sempre più verso l'interno abbasso la saturazione potete notare le barrette che si muovono vado a prendere un marrone che possa andarmi bene e, ah sì c'è un ultimo elemento che è questo alfa che è solo qui non si può scegliere dalla sopra se lo abbasso il colore diventa trasparente notate tra l'altro che nella trasparenza la trasparenza è ehm, segno per segno per cui un colore trasparente significa che vedo la sovrapposizione delle pennellate adesso lo porto a essere completamente opaco la trasparenza viene rappresentata dal, in questa iconcina qui mi rappresenta il colore di qua e la trasparenza di là con quella scacchiera. Ora eh, quindi ho un materiale per lo stroke di colore marrone. Se io avessi premuto fill avrei potuto scegliere un colore diverso per il riempimento quindi abbiamo queste due possibilità stroke e fill. I materiali già presenti questi qua che avevamo visto da questo menu a discesa avevano i primi due stroke e anche l'ultimo in un modo un po' particolare e quello invece che si chiamava gray, se lo seleziono adesso e faccio degli elementi è grigio però vedete ha sia stroke che fill riempiti quindi per esempio potrei andare a selezionare un colore diverso per il fill e lo stroke adesso si nota è di un colore diverso, è grigio e quindi potrei anche andare a, se a selezionare un colore diverso per il bordo se voi volete che abbiano, mh, a parte che possiamo semplicemente togliere stroke e eh, in questo modo non abbiamo il bordino se volete che sia lo stesso doveste, dovete riprodurre esattamente questi valori. Eh, C'è sempre a disposizione il, um, il pescacolore. e quindi per esempio potete cliccarlo e andare a toccare sulla tela e pescare il colore che avete già pescato, che un, un colore qualsiasi che è già presente sulla tela. Come vedete funziona anche pescando qualsiasi colore dell'interfaccia, come vedete ho, ho pescato l'arancione di questi concini. Quindi il pesca colore è molto, ehm, mi permette di scegliere qualsiasi cosa che abbia a schermo in questo momento. Adesso che ho questo materiale posso andare a continuare a costruire. Tra l'altro è interessante come questo materiale ehm, che eh, ha sia fill che stroke si sovrappongono i segni, come vedete, di diversi, i diversi segni successivi si sovrappongono in un modo interessante che può dare luogo a, a, a particolari effetti grafici. In particolare una cosa che a me piace è il fatto che la parte finale, come vedete, quando va a completare una chiusura che voi non avete fatto, come qui, non c'è il, il segno di Stroke. Per cui, quando io poi vado a sovrapporre degli elementi in questo modo, Posso decidere di dare quest'idea di sovrapposizione lasciando semplicemente dei buchini. Come vedete, quindi eh, è abbastanza facile. Cos'è la cosa strana? Che questo continua a chiamarsi grey: cioè, ho modificato e anche il black, avete notato, adesso è marrone. In pratica questi eh, materiali se io li cambio vado a cambiare questo materiale anche mh, per sempre diciamo Esattamente come facevamo con i pennelli quando abbiamo cambiato le dimensioni, la forza Succedeva che queste impostazioni venivano ricordate Quindi se adesso per esempio eh, anche per il tronco posso eh, Allora facciamo pesco il colore marrone e magari posso eh, Sì scusate per il fil vado a pescare il colore marrone e lo scelgo leggermente più chiaro e un po' più saturo e, e così ho questo particolare effetto carino sul tronco adesso vado a correggere alcuni ops, di questi buchi facciamo così, delle linee lunghe ecco e lascio che sia lui a chiudere la parte finale se faccio così appunto per esempio ecco vediamo così come vedete lasciandolo chiudere la parte finale, lasciando la parte finale aperta posso ottenere degli effetti interessanti. E tra l'altro se vado a disegnare adesso vedete che si sovrappone perché questo segno è venuto dopo. Quindi fate attenzione ogni nuovo segno che fate si sovrappone ai precedenti. E allora vediamo un po' di impostazioni. I, come dicevo abbiamo modificato il colore questo non ha più senso che si chiami black qua posso cambiargli nome e lo chiamo tronco cerchiamo di non chiamarli per colore ma appunto per materiale quindi questo saranno le foglie vi consiglio appunto di, eh, scusate, di ragionarci come a un materiale non come a un colore. In questo modo ha senso perché in qualsiasi momento anche a disegno completato io posso tornare sul tronco e decidere che voglio cambiare il colore e come vedete verrà cambiato in tutto il documento. Che succede quindi se voglio un colore nuovo adesso voglio fare dell'erba? Non posso scegliere foglie e fare un verde nuovo perché finirei per modificare anche quello delle foglie, devo creare un nuovo materiale semplicemente. I materiali nuovi potete crearli eh, dovete prima fargli uno spazio questa è la lista dei materiali serve prima di tutto creargli uno spazio vedete ho premuto più e qua ho posto per un nuovo materiale ora se premo da questo tasto eh, vado a scegliere uno tra quelli esistenti per cui potrei diciamo creare un nuovo materiale uguale a uno esistente in genere non è quello che vogliamo questo 2 significa questo Significa che questo materiale tronco è usato due volte, lasciando perdere un attimo Black Dog, possiamo proprio toglierlo perché tanto non lo stiamo usando, è anche Red. Adesso tronco è usato due volte, lo rimuovo, rifaccio più, qui invece se vogliamo farne uno nuovo dobbiamo premere il tasto New. Come vedete si crea un materiale vuoto dal nome Material e eh, di base ha uno stroke nero pieno quindi se voglio cambiarlo appunto non devo fare altro che venire qui scegliere un, un verde di tipo diverso magari posso cambiargli nome così come erba aumento la dimensione del pennello magari invece di ink pen vado a prendere questo che è quello piatto e l'aumento di nuovo effettivamente perché ecco. e con questo qui che ha un effetto più piatto posso fare dei fili d'erba più credibili, adesso alcuni saranno un po' troppo sottili noto qua, eh, ovviamente il problema è l'inclinazione del pennello, non riesco a farli grossi perché il pennello in questa direzione si comporta in questo modo. Eh, andiamo subito a vedere questa impostazione, è un'impostazione che possiamo trovare eh, qui allora o andiamo sotto advanced oppure come dicevo le stesse impostazioni sono disponibili anche in questa zona eh, questo è un'impostazione di angolo che si trova qui angle 20 gradi 20 gradi, quindi significa eccolo lì sono in questa direzione se io i 20 li trasformo in 0 sarà in verticale che ho lo spessore più sottile se invece lo metto a meno 20 sarà in questa direzione che ho lo spessore più sottile esattamente all'incontrario quindi se voglio disegnare lì lo metto un attimo meno 20 e disegno delle foglie e si comporta esattamente come le foglie dall'altro lato se adesso vengo di qua è di qua che saranno troppo sottili Okay, quindi se volete regolare in questo marker chisel l'angolo dovete semplicemente venire qui e scegliete l'angolo che preferite questo è il fattore cioè quanto ehm, è lontano da una forma tonda regolare quindi se lo metto a 0 è come se il valore di angle non ci fosse se lo metto circa a metà il, ehm, è più sottile da un lato che non dall'altro ma non così tanto come con un fattore altissimo come era prima 1 Comunque adesso tornando ai materiali abbiamo il materiale dell'erba e eh, aggiungo un paio di segnetti qui sotto per coprire questa parte e possiamo quindi notare che ho potuto avere un colore nuovo e posso anche appunto come abbiamo detto andare a modificare per esempio l'opacità qui e adesso ho anche un effetto che è quasi quello di, un, di diversi colori in realtà sto semplicemente giocando con l'opacità e eh, purtroppo è un po' tedioso doversi creare un materiale ogni volta eh, in realtà ci può venire un po in aiuto questo tasto eyedropper che è il come vedete eh, prende un colore dalla finestra di windows e ne crea un materiale per cui voi quando lo, lo cliccate, poi cliccate su un colore esistente, per esempio questo che è un misto tra il verde eh, in trasparenza e il marrone, e tac, vi ritrovate un materiale già pronto con il colore che avete pescato. E quindi magari questo potreste dargli un altro nome, tipo Erba 2. Adesso prendo, rimpicciolisco leggermente, prendo di nuovo lo strumento Draw eh, e vado a fare qualche altro filo d'erba con questo colore che in questo momento tra l'altro ha un alfa eh, di 1 e quindi è completamente opaco. Quindi ricordate che per poter cambiare colore è necessario creare un materiale. Questo può essere un po' limitante nel momento in cui si vuole creare mille sfumature di colore. Può venirci in aiuto alcune delle possibilità offerte qua all'interno dei materiali. Per esempio, se mi sposto adesso sul tronco, come vedete eh, abbiamo questa indicazione style. Allora, style può essere solid oppure anche per esempio gradient. gradient. Allora, se io ho il posto, solid significa colore pieno. Selezioniamo invece... Gradient, allora ehm, posso fare un riempimento tra un primo colore e un secondo, facciamo un secondo colore simile al primo con un alfa molto sì, a 1 e semplicemente anche qua lo schiarisco un po', lo saturo un po' e quindi è leggermente diverso, forse no, è meglio se lo desaturo. Adesso ho creato, ehm, ci sarà un gradiente tra questi due colori, Sono adesso per vederlo meglio facciamo così, andiamo a scegliere un colore da tutt'altra parte dello spettro, così proprio lo notiamo. Adesso lo vedo che è tutto blu perché è questo mix factor che decide in che punto mi trovo del mio gradiente, quindi se mi ci metto a 0,5 significa che farà esattamente un gradiente tra questi due colori a metà, ovviamente segno per segno se vado fino in fondo avrò solo il primo marrone quindi adesso torniamo qui a scegliere un colore marrone non verde ma marrone ecco come vedete giocando un pochettino con mix factor posso avere del colore più vario qui non è neanche tanto vario in questo momento ma... Come possiamo anche per fortuna cambiarlo direttamente qui e vedere immediatamente il colore che cambia se premo flip colors si inverte il gradiente e poi con queste altre impostazioni posso decidere di cambiare le dimensioni del gradiente e di, nelle due, nei due assi X e Y e anche l'angolo nel senso che in questo momento se, se mettessi 90% il gradiente si muove in direzione perpendicolare rispetto a prima Ora per capire meglio queste opzioni probabilmente la cosa migliore da fare è A parte che potete notare che c'è una piccola anteprima e che ecco, la vedete meglio allargando la fascia preview Il colore qui viene rappresentato come una piccola anteprima quindi vedete se io metto mix factor a 0.5 il gradiente è esattamente qui a metà, più vado giù più il primo colore prende il sopravvento, adesso lo rimetto a 0.5, flip colors, inverte, punto. l'angolo se lo mettessi a 90 il gradiente va da sinistra a destra, in questo momento è strano il colore perché devo andare a trovare il giusto valore di location, comunque giocate con questi valori fino a quando non ottenete esattamente quello che desiderate. Abbiamo visto appunto come creare un nuovo materiale direttamente da qua, è anche possibile copiare un materiale esistente. Eh, si, si può premere più per creare un nuovo slot, eh, premo, eh, seleziono un materiale che c'è già, come abbiamo fatto all'inizio, foglie, se poi premo su questo numero 2, viene creata una copia del materiale e che quindi di base viene chiamata con un nome tipo foglia 001 va bene, a me va bene e seleziono e adesso vado per esempio a variare leggermente questo colore eh, e a variare leggermente quest'altro e posso andare a fare degli altri segni, il materiale già selezionato F, riduco un pochettino lo spessore e quindi queste foglie saranno leggermente diverse dalle precedenti. Adesso facciamo delle zone più ampie, un attimo. Ecco. Può essere utile in una situazione del genere, vi insegno subito a utilizzare questo tastino qua, Draw Strokes On Back. Se lo premo, i nuovi segni che farò non andranno a sovrapporsi a quelli che ci sono già, ma andranno a finire dietro. E quindi vedete, per esempio, posso andare a fare le foglie dietro all'albero senza aver paura di sovrappormi. Tutto quello che faccio adesso va a finire dietro. Ora riprendo di nuovo il materiale foglie e faccio altri elementi. Come vedete adesso sono dietro, tolgo questo tastino e torno davanti. Ci sono altre opzioni per i materiali, eh, ovviamente ehm, Allora, per la linea non è possibile scegliere il gradiente, è possibile scegliere texture e invece per il riempimento andiamo a fare un disegno qui a fianco eh, e prendiamo subito per esempio, allora facciamo un materiale nuovo, facciamo new, lasciamo pure questo nome material solo per fare un esperimento e proviamo uno di questi nuovi strumenti qua sotto che tanto sono abbastanza intuitivi, li vedremo con calma ma... Prendo un rettangolo, lo trascino e posso, eh, lo confermo con invio, vedremo poi come funzionano le forme E adesso facciamo delle prove Allora, lasciamo la linea come sta, riempio fill Abbiamo utilizzato gradient e abbiamo visto come funziona Quindi fa un gradiente, come abbiamo detto, tra i due valori E Metto 0,5 così lo vediamo bene insomma, e mi, e mi regolo ora abbiamo a disposizione nel gradiente anche la possibilità di fare un gradiente radiale come vedete il gradiente radiale è un, un cerchio si può andare a regolarne la posizione all'interno della mia texture e la dimensione sui due assi ovviamente eh, è un po strano funziona all'inverso la scala rispetto a quello che ci si aspetta e nel senso che più piccolo è il numero più lo ingrandisco e questo è il raggio e quindi vedete posso aumentarla se faccio flip colors se metto 0,5 0,5 il mio cerchio è esattamente nel mezzo e quindi allo stesso modo eh, posso riuscire in questo modo a posizionare mh, il, il cerchio all'interno di quello che mi serve quindi anche qua 0,5 per il raggio si riferisce alla dimensione del, dell'oggetto che, che sta ri venendo riempito. Oltre a Gradient ho a disposizione Checkerboard che è una scacchiera e anche qua posso scegliere due colori della scacchiera e eh, posso cambiarne la posizione. Adesso uno non se ne accorge in questo momento, allora Scala è abbastanza facile intuire che la scala regola sui due lati le dimensioni dei rettangoli l'angolo e l'angolo di rotazione dimensione del, del box nel quale viene diviso in rettangoli e questo sposta sull'asse X e l'asse Y i, gli scacchi l'altra opzione è texture texture ovviamente eh, devo poter avere una texture proviamo subito, premiamo F12 Abbiamo fatto un rendering della nostra immagine, facciamo image, save as, lo salviamo qui eh, e lo chiamiamo render, salva. Questa è un'immagine che ho salvato, adesso se scelgo texture nel riempimento posso aprire una, la texture in questione, per esempio appunto lei stessa, e adesso, come vedete, l'immagine viene utilizzata come riempimento, quindi è un'immagine bidimensionale, la texture l'abbiamo selezionata, e anche qui ho, esattamente come per gli scacchi, le stesse possibilità di essere scalata, di essere spostata, l'angolo, quindi in questo caso dovrebbe essere 180, metto 1 per 1 0,5, 0,5, adesso vedete, è lì all'interno, ovviamente essendo un quadrato e la mia immagine era un rettangolo adesso sono riuscito a più o meno a farla rientrare. Se scelgo clip l'immagine non viene ripetuta quindi si sposta ma rimane singola, quindi se invece tolgo clip l'immagine viene ripetuta appena è finita ne ricomincia un'altra. Mix with color significa che potrei tenere sia l'immagine sia un secondo colore eh, al quale viene mescolata l'immagine più questo numero è alto più il colore va a interagire con l'immagine questa è l'opacità generale del, dell'oggetto e quindi se avessi qualcosa dietro esattamente come alfa eh, sotto solid va a, a rendere trasparente l'immagine quindi questa è um, un'ulteriore possibilità che eh, user stencil mask invece utilizza l'immagine eh, come facciamo, facciamo un rendering di un'immagine trasparente che vale sempre la pena imparare comunque a fare anche quello vado su render ehm, questo, anche questo lo vedremo con maggior calma comunque se voi cliccate qui su transparent adesso quando premo F12 per renderizzare lo sfondo non viene renderizzato e quindi se vado a salvare questa immagine come PNG render trasparente adesso ho un'immagine trasparente salvata e quindi se torno nei miei materiali e come texture di nuovo premo apri e vado a selezionare quest'altra immagine adesso ho un'immagine trasparente, riportiamola un po' all'incirca in, all in modo da poterla vedere, eh, avendo messo clip appunto la vedo una volta sola e adesso se premo use stencil mask in pratica vedete le aree dell'immagine che sono trasparenti eh, saranno trasparenti nel mio riempimento mentre invece questo colore viene inserito nelle aree dell'immagine che non sono trasparenti per il resto il funzionamento è sempre quello quindi questo è un modo un ulteriore modo per poter fare un riempimento diciamo bucato come al solito qua l'anteprima cerca di darmi un'idea, posso anche scegliere se vederla rappresentata su un quadrato, su un cubo, su un cerchio, su una serie di segni. Posso, come abbiamo visto, cancellare un materiale, per cancellare un materiale devo semplicemente rimuoverlo col meno e tutti gli oggetti eh, che avevano quel materiale eh, gliene verrà assegnato un altro. Posso anche decidere di nascondere un certo materiale quindi di non vederlo sulla scena. E, e ovviamente appunto ricordatevi che se andate a cambiare il materiale di qualcosa che avete già eh, disegnato questo cambierà al volo in quel momento adesso premo la B e rimuovo eh, no, per qualche motivo adesso non cancella vediamo un attimo, ho lo strumento rettangolo mi sposto allo strumento penna premo B, trascino e viene eliminato evidentemente non funziona quando si ha lo strumento rettangolo selezionato è stata una puntata un po più lunga del solito ma abbiamo messo le basi per poter utilizzare i materiali alla prossima